ciao bambini in questo nuovo appuntamento con il corsivo ripasseremo la lettera p e proveremo a mettere insieme per creare delle parole le lettere imparate finora la prima parolina che scriveremo è pepe pronti vi ricordate la p salgo scendo risalgo codina e ripeto salgo giù a toccare risalgo coda Guardiamo ancora. P. E. P. Risalgo dritta sulla stessa riga. E. P. E. P, e. Continuate voi. La seconda parola è. Rupe. R. r, r u. P guardiamo bene come ho fatto r sorriso pancia u p scendo risalgo coda e r u p e rupe scriviamo adesso cane È da molto che non facciamo la K, però Basta ricordarsi che è la prima letterina a forma di onda. Quindi parto dall'inizio della riga, su in un'onda, torno indietro, su nell'onda, giro, A, N, E. Rivediamo. C, giro, su di nuovo, A, N, E. C a, n, e. Scriviamo fame. F, tocco in basso, salgo nell'onda, giro intero e coda, tre zampette per la m, e. F, fame, vediamo ancora una volta, F, giù, onda e giro, M, tre zampine, E, fame, proviamo adesso a scrivere pera, P, salgo sulla stessa riga, E, R, sorriso e pancia, A, giro intero e coda. Di nuovo, P, giù, risalgo dritto, E, R, sorriso bello in alto, onda e giro, coda. Ancora, P, E, R, A, pera. La prossima parola è mamma. È una parola abbastanza larga, quindi cerchiamo di fare le letterine più regolari che possiamo. M, tre zampine. M, ma, A, M, ma, ma, A. Ci starà solo tre volte, quindi dobbiamo iniziare nella colonnina numero 3 e nella colonnina numero 5. La riscriviamo ancora una volta insieme. L'ultima volta lo farete da soli. Quindi, M, A, M, Zampetta, M, A. L'ultima volta tocca a voi. Proviamo adesso a scrivere mani. M. Di nuovo tre zampette su nell'onda giro intero due zampette i puntino ancora una volta insieme m a n i l'ultima parola di oggi è cibo c su nell'onda Torno indietro, I, B, mi ricordo la manina, onda, giro intero, e su, puntino. Rivediamo. Onda, I, su, bene, manina, onda, giro, su, puntino. C, I, B. Allenatevi un pochino da soli e alla prossima!